Ciao a tutti. Oggi prepareremo la ciambella soffice e glassata. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli Ingredienti sono zucchero semolato, uova, vanillina, scorza di limone, burro, marmellata, farina di tipo 00, lievito per dolci, latte e un pizzico di sale. Per la glassa, zucchero a velo, succo di limone e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone. Mezioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10. Unire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungiamo il burro, azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 3. Aggiungiamo la farina, l'uova, il latte, la marmellata, il lievito, la vanillina, di sale. Azioniamo il bimbi per 2 minuti a velocità 4. Versiamo il composto in una stampa a ciambella del diametro di 24 cm, ben imburrato e infarinato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-50 minuti circa. Verificare la cottura facendo la prova con uno stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Nel frattempo prepariamo la glassa. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero a velo. il succo di limone e l'acqua. Massaggiamo il bimbi per 50 secondi a velocità 3. La glassa è pronta decoriamo la torta. Con l'aiuto di una sac à poche, decoriamo la torta. Speriamo la torta in frigo per 30 minuti circa per far solidificare la glassa. Ciambella soffice e glassata. Grazie e alla prossima ricetta!